Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi faremo un esperimento. Di cosa si tratta? Faremo un esperimento con questo. Allora, immergeremo l'uovo nell'aceto, eccolo qui, per 24 ore. Durante queste 24 ore, la reazione dell'aceto sul guscio d'uovo che è composto da carbonato di calcio o più comunemente detto calcare, lo consumerà completamente lasciando l'interno protetto soltanto due stati esterni più sottili quindi mettiamo la mollo e non mettiamoci in chiacchiere partiamo con l'esperimento Allora, eccoci qua. Uh, mentre voi avete aspettato solamente 10 minuti del video, io comunque devo aspettare 24 ore. Allora, uh, qua però ci sarebbe bene tipo una musica di quelle tipo Super Quark, però già so che YouTube mi darebbe il copyright, quindi meglio evitare. Però magari così, paf! Io di tipo Leonardo da Vinci, qualcosa del genere. Allora, ehm... Um, Avete visto tutto il procedimento, il processo che ha subito Colone, l'ha adesso lo vediamo subito. Eccolo qua. Si riesce addirittura a vedere dentro il rosso d'uovo. È qualcosa di incredibile. Alla luce forse si dà ancora meglio. Sì. Cerco di farvi vedere. Questo praticamente, se si spacca, dentro l'uovo è crudo. e solamente la parte più esterna che lo rivesta ancora. Qualcosa di incredibile. Ok, l'esperimento è giunto a termine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, commentate e condividetelo. Al prossimo video.